La prima informazione allora non l'ho avuta dai miei genitori direttamente, assolutamente, perché loro hanno fatto sempre in modo comunque che eh, Andrea fosse una, una persona, fra virgolette, normale, come me. Io sinceramente per me Andrea era normale, era diverso da me, ma non, non notavo questa disabilità assolutamente, anche perché dormivamo nella stessa camera, quindi proprio i gesti anche più intimi della, di chiamare la mamma di notte perché avevamo bisogno, o io o lui, il buongiorno, la buonanotte, andare a letto, svegliarsi alla mattina, comunque erano in comune e io non notavo assolutamente questa dis disabilità. Ho iniziato a notarla dalla gente. E soprattutto dai miei amici, da quando ho iniziato ad andare a scuola, eh, mi ricordo benissimo che sai, c'è un'età che inizia a invitare le tue amiche a casa, no? dopo scuola, a fare i compiti oppure la tua festa di compleanno. E quando venivano a casa mi ricordo che più di una volta trovavano una scusa e andavano via. E io lì ho iniziato a chiedermi il perché. Però devo dirti anche la verità, l'ho capito più avanti nel tempo, forse prima davo molto adito al fatto che veramente avessero un impegno improvviso e dopo invece ho capito che non, non era così. Quando uscivo con, io uscivo spesso con mio fratello e vedevo che la gente comunque si fermava a guardarlo, che lo guardava quasi impaurita, soprattutto gli adulti, non i bambini. Quando un bambino, anzi il bambino di solito vedo che è attirato dalla diversità, quindi semmai quando si avvicinava a mio fratello il genitore arrivava molto preoccupato di tirarlo via perché non si sapeva comunque, era una, era una cosa strana quella, su, quella cosa sulla sedia a rotelle che faceva dei gesti che facevano paura, no? quindi il genitore veniva e prendeva il bambino proprio di forza vieni via, vieni via e quindi l'ho scoperto dalla società. Quando è nata, io sì, appunto avevo sei anni, non mi ricordo mai di essermi accorta inizialmente di Agnese con sindrome di Down, con qualcosa che non andava. Agnese per me è sempre stata mia sorella, appunto, come tutte le altre sorelle. Non mi ricordo neanche sindrome di Down. Mi hanno sempre accennato al fatto che dovevo stare più vicino, che avrebbe avuto bisogno di aiuto in più. Ma io non me lo ricordo, Sindrome me lo ricordo a più grande, da bambina no. Dall'esterno persone eh, che venivano a filmarla, a fotografarla eh, e io mi chiedevo in realtà perché, cioè <ride> io no <ride> e lei sì. Ma era sempre spiegato dal fatto che ha bisogno di aiuto in più. Mi divertivo in realtà perché appunto filmavano poi anche a me, riguardavamo i filmati insieme, c'ero anch'io quindi la facevo giocare, la facevo ridere, mi divertivo ed ero anche un po' io protagonista, perché poi in realtà quando è nata lei, non dico che sono stata messa da parte, no, perché assolutamente no, però chiaramente erano tutti concentrati più su di lei, ma mi hanno, io mi sono sempre sentita in realtà protagonista perché mi hanno sempre detto che io dovevo esserci e aveva bisogno di me, e cioè senza mio aiuto forse non sarebbe andata come è andata, non lo so, mi sono sempre sentita anche importante per questo. Ho l'impressione che non siano stati i miei genitori direttamente che me ne abbiano parlato e comunque pressa poco dopo la nascita quindi quando insomma sì, sì, allora, allora non c'era una minocentesi non c'era comunque possibilità di diagnosticare queste malattie genetiche precedentemente quindi insomma dopo il parto, dopo qualche giorno la pediatra, un'amica di mia madre e, insomma se ne è accorta, gliela ha comunicato quindi io ricordo che non siamo stati direttamente i miei genitori a comunicarmi la cosa però se devo dirti la verità eh, potrei avere dei dubbi in merito mi ricordo però il modo, era stato insomma senza assolutamente nessun tipo di, di, di tragedia, sono parlato della problematica di Caterina paragonandola e, e ad altre persone che avevano, che, avevano, che, avevano lo, che avevano lo stesso problema e che, che avevo avuto l'occasione di conoscere, era gente più grande, quindi mi ricordo guarda Caterina, è nata con lo stesso problema di Alessandro, e questo diciamo è stato... La, la, la, il modo con cui ci è, è stata comunicata la cosa. Nell'altro caso di Maria invece, visto che comunque non si trattava di una problematica specifica, quindi di una diagnosi fatta alla nascita, ma è stata un, una, conca, un, una concatenazione di eventi, eh, mi ricordo quando in maniera improvvisa mia mamma ha dovuto partorire, eh, Maria è nata, sapevamo che insomma era nel reparto di, di neonatologia, in terapia intensiva, poi mano a mano imparavamo le notizie, quando mamma tornava a casa, perché chiaramente cercava di essere la impianta stabile, comunque ci comunicava giorno per giorno lo svolgersi delle cose per quello che comunque poteva anche essere di nostra competenza, io allora avevo 17-18 anni più o meno, insomma, quindi ci parlava, ci raccontava un po' di come stavano le cose, mi ricordo e appunto che c'erano questi momenti critici, cioè non si sapeva se Maria sarebbe riuscita a superare quel determinato momento delicato, fino a quando Maria è arrivata a casa. Ma quando Maria è arrivata a casa era una bambina assolutamente normale, cioè un, un neonato, non, cioè il ritardo, come dire, si accumula nel tempo. E, quindi diciamo che abbiamo scoperto piano piano delle sue problematiche. Serie e gravi perché comunque eh, così sono però insomma quando era una bambina era una bambina molto bella è una, è una ragazzina molto bella tuttora quindi insomma era un neonato come gli altri quindi il suo ritardo l'abbiamo imparato a conoscere piano piano insomma ne, nel tempo quindi, perché comunque sono due sono due difficoltà molto diverse io non mi ricordo ero molto piccolo sei anni che mm, okay. I genitori mi avessero spiegato, guarda, Francesca è Down, la sindrome di Down è dovuta alla trisomia 21 e ha questa sintomatologia. No, questo, questo discorso io sinceramente non me lo ricordo. Però diciamo che se disabilità vuol dire in qualche modo diversità, vuol dire che ho particolarità, pensavo che cioè, questo, questo era un discorso, diciamo, scontato con Francesca. Essendo diciamo, anche una delle disabilità più palesi, in cui tu, tu eh, eh, appena vedi Francesca la, la comprendi, la capisci, la percepisci, non è una disabilità psichica in cui fai più fatica ad entrare in contatto. E forse anche questo dovuto al fatto che cioè in, in casa nostra era già frequentata da Claudio Imprudente, quindi il tema diciamo, della diversità era già presente. E quindi è vero. Diciamo, non è una parola molto bella, disabile, comunque avere un disabile in famiglia non era visto come una cosa particolare. E quindi. Particolare, quindi degna di particolare attenzione. Ero molto emarginata anch'io a scuola, ero diventata emarginata, vero? Sì. Non ne sono uscita, non ne sono uscita, ma io non so, non so cosa sia giusto, cosa sia sbagliato e non me lo sono neanche posto, ho fatto quello che mi sono sentita e ho seguito comunque quello che era la mia persona, quello che era il mio, il mio dentro. Eh, sono entrata io nel suo mondo. Sono entrata nel suo mondo, infatti mi, mi ricordo che alla fine era diventato che i miei amici erano diventati i suoi amici, anche se c'era una grande differenza di età. Io mi rendevo conto, soprattutto nell'età dell'adolescenza, dell che mi sentivo molto sola io, perché mamma doveva stare con Andrea tutto il giorno, soprattutto poi quando io studiavo, che era a scuola, Andrea faceva l'università e allora studiava filosofia, e dopo infatti è stata la sua prima laurea. E Quindi tutti i pomeriggi mamma eh, stava in salotto con Andrea, leggeva e Andrea eh, mnemonicamente eh, riceveva tutte le informazioni del libro e studiavano così, però Katia non c'era posto, molte volte per Katia non c'era posto e io mi sentivo in effetti un po' sola, questo sì. Questo sì e delle volte comunque c'è stato questo conflitto eh, di, che dicevo che Andrea era un po' egoista perché aveva avuto molto mamma per sé, però adesso per esempio che siamo adulti ne parliamo tuttora, ne parliamo tuttora e ne parliamo comunque con molta tranquillità perché le cose erano quelle, non si potevano cambiare, questo non vuol dire che ovvio non, non mi sia mancata la figura materna perché a quell'età lì quando si è bambini naturalmente… Eh, C'è bisogno di una figura materna, di una figura paterna. Per papà era diverso, papà lavorava tantissimo, lavorava fuori Bologna, quindi arrivava la serata, la mattina presto ripartiva. Era mamma che, non lavorando per stare dietro ad Andrea, era in casa e 24 ore su 24 con lui. Per esempio, quando uscivo da scuola, che vedevo che tutti i genitori eh, a prendere, venivano a prendere i propri figli, io ero stata re responsabilizzata molto presto perché dovevo prendere la mia cartella in spalla e andare a casa da sola. Stare attenta a come si attraversava la strada, tutto quanto, per andare a casa da sola. E quindi sicuramente ho sentito la mancanza. Della mamma. Con la nonna al piano di, quella del piano di sopra, secondo me, poi magari è una mia sensazione, però per me, secondo me non c'è più, più stata. Per me c'era solo Agnese. Io, cioè Agnese aveva bisogno, appunto, però non era come i miei genitori. Agnese ha bisogno, dai, aiutala e, e venivo coinvolta anch'io. Invece la nonna, secondo me, almeno io l'ho sentita molto questa cosa, poi non l'ho mai raccontata neanche ai miei genitori in realtà, però secondo me io per questa nonna, cioè, ero cioè io ormai ero grande, quindi non, non avevo più bisogno tanto di, della nonna, insomma. Ne aveva bisogno lei, io ero un po' messa da parte. I miei genitori forse probabilmente sono stati bravi, io sono sempre, mi sono sempre sentita responsabile, Dovevo il mio compito era starle vicino e aiutarla e io cioè, mi sono impegnata per questo. Io ho, ho partito molto di più la nascita di mio fratello, il secondo Andrea, piuttosto che la nascita delle mie sorelle, a livello di attenzione, a livello di, anche perché quando, quando è nata Caterina mia mamma ha fatto la scelta di rimanere a casa dal lavoro. Non è stata sicuramente è, è dettata soltanto da quella, da quella specifica situazione, credo che i fattori siano tanti, probabilmente insomma, non, non era neanche magari eh, un lavoro che la, che la gratificasse a, a tal punto da dire no, aspetta proviamo a, quindi comunque sicuramente mia mamma è stata, è, è stata molto presente. Quindi no, a livello di attenzioni no, non l'ho sentito. Per quello che riguarda Caterina, almeno questa è la mia percezione. O meglio, avevo già patito eh, emotivamente magari gli altri fratelli che mi avevano tolto dall'esclusiva rispetto ai miei genitori. Maria è nata quando io ormai ero quasi maggiorenne, quindi a quel punto lì se l'attenzione dei miei genitori era meno, era, era meno assillante nei miei confronti, tanto li ho guadagnato perché è un'età in cui hai... Insomma, non ne hai, anzi meno, insomma, sì, meno attenzioni ti danno meglio stai perché insomma, sei, sei, sei proiettato verso altre cose, più verso il fuori, quindi non ho sentito particolarmente questa cosa, queste attenzioni in, in meno, se ci, se ci sono state eh, le ho accettate di buon grado mi viene da dire, nel senso che se ci sono stati magari momenti in cui… Dovessi aver notato qualcosa del genere, non me lo sono stigmatizzato addosso. Quindi, insomma, eh, se c'è stato, l'ho accettato di buon grado, perché comunque mh, sono convinto che in quel momento li meritassero più attenzioni loro che, che, che, che me. E mi ricordo che la prima volta che la vidi, lei stava in una stanza e, ed era per terra, non gattonava, strisciava con, con le mani e aveva gli occhiali. No, era, no, fu un incontro particolare, assolutamente, perché comunque tu incontri un fratello e subito sai che questa persona comunque entrerà in tua famiglia e ti accompagnerà. In rivista posteriori forse io ero molto, io fui molto titubante, cioè forse anche perché lei è femmina, io sono maschio e anche la sentivo un po' come un'intromissione, cioè un altro fratello nella nostra famiglia, eh, ai tempi eravamo i, io e Silvia, eravamo in due. Poi dopo arrivò Francesca, adesso siamo tre maschi e tre femmine, siamo tantissimi. E anche forse, anche successivamente rispetto ai rapporti che si sono creati, perché io forse sono quello all'interno del nucleo familiare che forse ha la relazione meno intima con, con, con la Francesca. Invece Silvia ha il rapporto con il maggior feeling, forse questo eh, succede un po' in tutte le famiglie, cioè perché comunque nelle famiglie numerose tu non hai grandissimi, grandissimi rapporti, intimità con, con tutti i fratelli, con alcuni ci sono diciamo, maggiori simpatie o affinità e con altri meno. E questo forse un po' di più, un po di più con Francesca, E questo, questo può essere dovuto anche a una sua caratteristica, perché Francesca è una ragazza molto socievole. Da cioè, quando torna a casa e torna da lavorare, viene, mi saluta, ciao Pippo, com come stai? Invece io sono un po' orso. E allora, sì, Francesca, vai via, ne basta. <ride> Molta responsabilità. E soprattutto, ma questa adesso ne ancora ne pago le conseguenze. Perché io mi sento molto in colpa verso Andrea. Qualsiasi cosa che io non riesco a fare mi colpevolizzo. Ma perché? io sapevo che comunque i miei genitori eh, contavano su di me, anche in un futuro che quando loro non ci sarebbero più stati, contavano su di me, perché io giustamente avevo le gambe, avevo le braccia e tutto quanto quello che non poteva avere Andrea, quindi contavano su di me per proteggerlo e ogni cosa che non riesco a fare o che non sono riuscita a fare, eh, insomma ne, me, ne, me ne faccio molto carico. Ho perso dei ragazzi perché vabbè, li considera che dopo è subentrata un'altra fase perché mamma è morta, che io avevo appena compiuto 18 anni, no? E poi si è malata che ne avevo 16, quindi la mia vita purtroppo l'adolescenza io ne ho avuto poche, non avevo amiche, non avevo amiche non uscivo. E io eh, ero per Andrea, io dovevo sempre guardare Andrea, e poi allora lui quando è andato a vivere a Paderno, che comunque io ero ancora giovane, quando è andato a vivere a Paderno è uscito di casa, avevo comunque mi sembra 17 anni quando lui è andato via però c'era Andrea, quando si usciva, si usciva per andare da Andrea e il primo ragazzino naturalmente non, non poteva accettare queste cose perché gli altri ragazzi andavano, eh, andavano all'ora in discoteca, andavano al cinema, andavano a mangiare una pizza, e invece quando uscivo dovevo andare da Andrea. Era una cosa che mi era stata impostata, sicuramente non ho seguito eh, la Katia, ho seguito quello che avrebbero voluto i miei genitori, per il bene di mio fratello. Sono felicissima, tra virgolette, di averlo fatto. Con i ragazzi, quelli i, i pochi che mi ho portato in casa, <ride> no perché eh, c'era la paura prima iniziare: oddio come si comporterà, c'era la paura sicuramente. E come la prenderà il mio ragazzo, sapendo che io ho una, una sorella disabile, come la, la prenderà. Però sono sempre stati tutti bravi, evidentemente, l'hanno sempre accettata così e quindi non, una volta avviato nel tipo dopo due o tre incontri, ok, la conoscono, sanno che è così e quindi non, non mi ha mai più dato problemi. Io sono il suo fratellone maggiore e, e quindi, quindi mi ascolta, eh, mi ascolta parecchio, e è bello, anche a me piace parlare, ogni tanto mi manda qualche messaggio, mi chiede qualche consiglio, gli uh, eh, capita magari che guarda qualche film, no? a lei piace il pallone, è un appassionato di Totti, gli piace, guarda qualche film, magari penso a Sognando Becca, mi chiede qualche consiglio, come posso diventare brava come lei, insomma. quindi eh, sono, sono il suo fratello maggiore, sono... sono è un rapporto molto bello dialogico. Con Maria invece la situazione è un pochettino più difficile. Diciamo che il mio rapporto è un rapporto eh, più di cura per certi aspetti quando eh, eh, c'è questo bisogno. Intanto una premessa è dopo, nel senso che io non vivo più con loro completamente, no? Quindi chiaramente eh, ho la mia famiglia, quindi mh, con Caterina appunto c'è questo rapporto fratello e sorella quando ci si ritrova assieme. E, con Maria, diciamo che questo rapporto di cura, quando prima insomma, che mi nascessero i bimbi, una volta l'anno i miei genitori eh, si prendevano, staccavano un pochettino la spina, andavano a farsi una vacanzina, mi chiedevano a me di, di tenere Maria diciamo che in quelle due settimane, due o tre settimane d'estate avevo questo rapporto eh, intenso con mia sorella dal quale ne uscivo sfinito e dal quale mi accorgevo veramente eh, che donna, che mia madre. Francesca non mi ha mai creato dei problemi con gli amici. Mai, un po' perché forse abito, vivo in un contesto particolare che è questa comunità, la comunità maranatà e quindi un po' vivere all'interno della comunità mar maranatà, essendo che io vivo qua, è scontato che nella mia, nella mia famiglia ci siano diciamo, delle, dei, dei familiari particolari e poi anche perché forse io ho avuto una vita amicale che ha condiviso anche il mio vivere all'interno della comunità Marantà. di vivere all'interno dell della mia famiglia quindi i miei amici venivano a trovarmi spesso i miei amici si fermavano a guardare un film e i miei amici venivano a mangiare la pizza qua quando, quando c'erano delle feste oppure per il mio compleanno e Francesca era presente e non mi ha mai creato un problema la presenza di Francesca, anche perché non si è mai creata una conflittualità, nel senso che io quando esco con i miei amici esco con i miei amici, non viene anche Francesca. Il futuro mi rendo conto che siamo talmente legati, soprattutto io, soprattutto io verso Andrea, siamo talmente legati, ho talmente questa morbosità verso mio fratello che il futuro non lo penso perché ho solo gran paura di perderlo. Questa è la… e io mi rendo conto che qua, spero di andarmene via prima io, lo dico sempre, ma se un giorno andrà via Andrea la vedo molto grigia per me, molto, molto, molto. Il presente, ti ripeto, la vivo con molti sensi di colpa, con molti sensi di colpa perché io faccio un lavoro impegnativo, eh, lavoro veramente tanto perché vivendo da sola comunque io devo e più posso lavorare meglio è per guadagnare e dopo il tempo che ho dato a lui negli anni trascorsi sicuramente adesso non glielo sto dando nel senso io con lui ci sono sempre siamo ricoverati anche l'anno scorso siamo stati due settimane a Milano cioè qualsiasi cosa lui faccia a livello di salute ci voglio sempre essere sempre ci sono lo vado a trovare eh, spesso eh, però sicuramente non più come prima non più come prima il futuro mio amico me lo immagino in una casa in campagna, con, vorrei una casa in campagna, mio marito vorrebbe fare il contadino e pensando a mia sorella, eh, questo futuro cambia perché, cioè oddio, finché ci sono i miei genitori in salute, speriamo fino a tanto, poi so che vor, vogliono creare un, un ambiente particolare per lei e speriamo ci riescano, ci riescano… E, però se no, sicuramente con noi, perché di lasciarla completamente da sola non me la sento per, cioè non me la sento, non voglio proprio. E, boh, magari in un appartamento vicino a noi, in una casina vicino a noi, eh, con degli aiuti, non, non ce la vedo ancora, anche se i miei genitori vogliono prendere un appartamento per lei, magari con aiuti di altro tipo, io. Non ce la vedo ancora, non riuscirei forse ancora a fare... Cioè so che è giusto così, ma no, probabilmente io non ci riuscirei. Eh, me la immagino in una casona grande con magari un, un pezzo di casa per loro, perché sicuramente sarà con Riccardo, non sarà solo con lei, Riccardo il suo amoroso. Sono insieme da sette anni. Adesso ti dico che senza che loro ci abbiano assolutamente inculcato questo, questo senso di cuore di protezione rispetto alle nostre sorelle, parlando con, con i fratelli che sono stati più fortunati di loro, c'è un, un desiderio di cura. Rispetto a Francesca, non è, sinceramente non ho una grande idea di che cosa farà lei da grande, soprattutto come, come saremo noi. Boh, forse il fatto che noi siamo in tanti in famiglia questo sicuramente facilita la cosa. Che essendo in tanti, è, diciamo non è che io, come singolo, mi debba preoccupare del suo futuro, di quello che farà lei da grande, oppure come me la sento sulle spalle assolutamente, se io non, non la coglierò in casa mia quando sarò sposato lei sarà sotto un ponte, no, non penso questo. Mm, penso che saranno dei rapporti che si, si creeranno nel tempo, delle opportunità, in base a come ti strutturi come famiglia, in base anche eh, all'ambiente che frequenti, in base anche a lei, come crescerà. Non so un domani cosa farà Francesca, se domani, un domani Francesca potrebbe anche abitare da sola in un gruppo appartamento. Magari ci vediamo tutte le domeniche per mangiare assieme oppure in fra però abiterà in un'altra parte oppure abiterà vicino a me. Lui ha avuto un'influenza, ma io non farei assolutamente a meno di lui. Io veramente penso di aver passato dei momenti molto difficili, eh, però io rifarei tutto completamente. Completamente, completamente. Se mi dicessero vuoi un fratello, fra virgolette, normale, perché bisogna poi vedere la parola normalità dove sta di casa, e direi di sì per lui, ma direi di no per me.